Ciao Franco, buonasera, Ciao Franco Mazzello, Chef. Franco, che combini a Montecasini? Montecasini combino, <ride> faccio il pesce Armando, faccio prevalentemente pesce, qualcosa anche di carne, ma cucino e mi diletto nel pesce, in questa nuova avventura, eh, estremamente bella, estremamente interessante, eh, che spero e credo sicuramente con successo, all'interno di Villa Maria, che si trova di queste zone insomma, per andare verso Montecatini Alto, okay, una splendida location come puoi vedere, c'è questo piccolo ristorantino che ha 30 posti, 35 all'incirca, però no, molto carino, molto elegante, molto ben curato su un'idea eh, dei proprietari che amano molto le cose eleganti, si vede anche fuori dal parco, da tutto quello che, che l'hotel può offrire una nuova scommessa, una nuova realtà, eh, abbiamo scelto di fare pesce mh, con un criterio specifico perché in questa zona insomma, ci sono fior di ristoranti e colleghi eccellenti, secondo me che eh, offrono ciò che è toscano ciò che è la carne, la bistecca e tutto quanto eh, con, con un'estrema diciamo, cura e con un successo non indifferente quindi noi per differenziarci, per cercare di insomma, essere qualcosa di diverso e offrire qualcosa di diverso, alle persone abbiamo cioè pensato di, fare, di proporre il pesce, il pesce è un po' inusuale, devo dire la verità, insomma, nel senso, innanzitutto pesce fresco, questo è essenziale perché l'ingrediente, la scelta dell'ingrediente ingredienti è sempre una cosa essenziale. Ma proponiamo con delle ricette che sono quasi stragrande maggioranza di ricette mie personali, quindi che si possono poi alla fine trovare solo e soltanto in, in questo posto, venendo, venendo a mangiare qui. Cioè abbiamo cercato di stare su non la classicità, salvo in alcuni piatti che, che, che la richiedevano, insomma diciamo che la stragrande maggioranza del menù in cose particolari. Questo stesso per la parte pesce che è la parte più sostanziosa e anche per un qualcosa, perché insomma, abbiamo pensato anche a chi poi magari il pesce non gli piace, non lo vuole mangiare, qualcosa di carne, però anche lì abbiamo cercato di differenziarci trattando il tartufo fresco eh, sempre. Tutto. Ecco perché mi hanno raccontato di scene, di pranzi con questo tartufo. Sì, sì, sì, sì abbiamo fatto una cena anche ultimamente con la base di tartufo, quindi eh, come fanno molti che sono clienti e amici poi, no? Vengono qua e mi dicono fai te della cosa che credo suggerisco un po' a tutti, la migliore. Questo vuol dire mangiare sempre cose diverse, mangiare sempre cose particolari. Noi il tartufo ce l'abbiamo, lo troviamo sempre, ce l'abbiamo sempre disponibile tartufo, peraltro nelle nostre zone, quindi da San Miniato, tutto circondario di San Miniato, abbiamo sempre comunque dei funghi corcini di ottima qualità, eh, che sono di zona o comunque rigorosamente italiani, perché il resto sono molto belli ma poco, poco saporiti, certo è che insomma, quando li abbiamo freschi, se no come ho fatto perché è giusto che il cliente questo lo sappia che è un il prodotto nostro e poi tagliato, lavorato, comunque lo teniamo sempre in frigo a disposizione insomma, per, questa, per questa cosa e abbiamo anche, e a questo punto ci lavoriamo diciamo un po' l'eccellenza della carne quindi andiamo a fare delle tagliate particolari eh, in un certo modo, dei filetti particolari fatti in un certo modo, abbinati sia al tartufo sia ai funghi, ma anche a una punta di diversità, insomma, nel senso abbiamo eh, delle tagliate per esempio alla paprika dolce, che è un qualcosa di particolare, è qualcosa di diverso, ha un sapore inusuale, insomma, per essere abbinato alla carne, ma che trovano in conto, insomma, e quindi infatti già svariate, che ho visto hanno trovato un, un buon gusto, ecco, insomma, Ecco, il ristorante è anche un po' particolare perché è aperto a tutti, però è all'interno di questo parco, di questo hotel, ha un suo parcheggio riservato, è una, una serie di, di, di comodità che spesso non, non si trovano nei ristoranti di città. No, questo è vero, qui c'è, come dicevi te, il parcheggio sempre disponibile, estremamente grande, quindi insomma, estremamente disponibile, c'è una scaletta in pietra molto bella che porta fino qui al ristorante, e il tratto è brevissimo, quindi assolutamente qui si può arrivare senza avere, come spesso può succedere, il girare, girare per cercare un posto, per trovare il posto migliore, magari lo abbiamo anche un po' nell'inverno, il freddo, la pioggia, no, qui si arriva e si entra senza assolutamente nessun problema. Questa è una dependanza del... del dell'albergo, l'albergo è di fronte, queste andrepandanze dove una volta c'erano le camere poi l'esigenza è stata quella di creare un ristorante sia per i clienti che, che dell'albergo ma prevalentemente anche per quelli esterni e così insomma è stato, noi siamo aperti tutte le sere tranne il mercoledì, come giorno di chiusura abbiamo preferito al lunedì e martedì che in genere sono, sono sempre quelli un po' più gettonati e proponiamo diciamo, ecco, le nostre ricette, le nostre cose io tengo sempre al di là del menù tengo sempre anche una sorpresa fuori insomma no? una o due sorprese fuori le tengo sempre il pesce lo, lo prendo lo prendo perché ti posso garantire che lo prendo fresco quindi se una volta non c'è una cosa che mi piace o che non ha quella qualità che, che ritengo sia adatta a questo luogo preferisco non prenderlo, quella sera il cliente non mangerà, faccio per esempio il filetto di branzino perché non l'ho trovato il branzino come volevo ma magari sicuramente ci sarà qualcosa di, di, di diverso da, da aggiungere in abbinata a questa carenza che anche il pesce è un po' come, come tutto quello che sono i prodotti, no? eh, c'è la sua stagionalità, ci sono i suoi periodi, ci sono le sue cose, quindi noi cerchiamo di, prendere, eh, di trovare sempre il prodotto ottimale, non sempre ci si riesce perché insomma il pesce e questo quindi optiamo per un altro prodotto ottimale. Cioè. Senti poi so che avete una cantina anche fornita, però sì. questa la vedremo poi alla prova dei fatti. Sì. Invece mi hanno detto che ogni tanto coinvolgi degli esperti di cucina internazionali sì. e ti addentri in campi che non sono nostri. Io... Quindi <ride> ti diventi, fra virgolette, da chef aiuto a poco. Sì, sì, assolutamente. E con, con questi esperti con fai, anche... ad esempio... Non so se posso dirlo, dillo, dillo, dillo. una scena indiana, ho sentito sì, assolutamente. dire. Assolutamente, avremo questa domenica, tra l'altro, in maniera promozionale, quindi per far conoscere quello che è la location, perché te sei qua oggi, ma eh, se uno non viene qui diventa difficile spiegare la bellezza sì. di questo posto, con il parco, con la piscina, con la taverna che abbiamo addirittura. Ci le varie salette, insomma, che io ho girato. Ah, sì, sì. ecco, sono due salette, quindi anche una parte di intimità, se qualcuno la cercasse e via discorrendo. Quindi per cercare di eh, allargare, far vedere. Mh, quello che, che è la nostra realtà di luogo di bellezza, io ho un cuoco, un, un, un, con me in cucina un, un aiuto cuoco indiano, originario del Punjab, è una persona squisitissima, e un ragazzo validissimo che giustamente conosce quello che è la sua realtà del suo paese, che magari noi effettivamente non conosciamo, cioè, se è, prima di arrivare a fare questa serata indiana saranno cibi tassativamente indiani con ingredienti rigorosamente indiani e cucinati proprio da, da, da, da un cuoco, lui faceva prima di venire in Italia faceva il cuoco in India, quindi lavorava queste cose qui, c'è una reperibilità di materiali, di materie prime anche in Italia, ormai ci sono i cioè. market un po' eh, diciamo, dove si trovano le spezie, il riso, le cose specifiche che servono, e, e io, io, mi tirerò da una parte con estremo piacere farai l'aiuto farò l'aiuto fuoco sarò a guardare questa, questa cosa proporremo 6 7 piatti eh, indiani che insomma lui sta, sta mettendo appunto nell'indiano non, non esiste il primo non esiste l'antipasto come da quindi una serie di piatti ma che si concluderà con dei dessert tipicamente anche questo indiani eh, saranno Passate musiche anche molto rilassanti, estremamente carine, indiane, ma cosa anche interessante per un discorso proprio di secondo me anche di interscambio di cultura. Noi qui abbiamo Lachi che è appunto il cuoco con eh, un suo parente che anche lui lavora qui. Li chiamiamo Lachi e Luca perché hanno dei nomi un po' impronunciabili, eh, quindi per, <ride> li chiamiamo in questo modo e la moglie di Luca, che quella sera eh, tireranno fuori dalla loro valigia quello che sono i costumi tra l'altro bellissimi, in particolar modo quello delle, delle donne, donne eh, cioè. e avremo modo anche appunto di vedere un po' quello che è non solo nel cibo ma anche nell'abbigliamento loro sono tutti induisti a livello eh, di religione che poi ho scoperto essere molto simili alla nostra tra e vedremo anche insomma un po' quello che può essere una cultura come una donna eh, si rende molto bella con, con i loro colori, con le loro cose, con i loro vestiti eh, uno si può anche fare una foto può anche assolutamente fare questa cosa quindi è un'idea carina, nuova vino italiano lo ci avveniamo. No? vino, italiano, vino ecco. italiano perché insomma una fontina d'Italia bisogna sempre bicchiere bisogna sempre mantenere il vino indiano ecco insomma lo vedo un po' non a parte il vino indiano il vino italiano nostro eh, tranquillamente cioè, si, si sposa bene con queste cose un po' speziate che hanno loro Perfetto e poi ampio spazio sui social perché te sei un, un frequentatore di Facebook sì, dei social ma giustamente io sono io mi metto la, la prerogativa mia è quella di eh, mettere, fare una ricetta quando è sul passo prima che vada al cliente fotografarla e metterla online può passare quei dieci minuti statici diciamo tra tra quindi chi segue queste cose vede in diretta, come è successo ieri sera come è successo tutte le altre sere certo. vede in diretta quello che qui sta succedendo quello che qui un ipotetico cliente in quel momento specifico sta mangiando non metto mai quello che sono la foto del cliente, gli no, mettiamo foto... la foto del suo piatto. <ride> la però. foto del cliente, ma non metto neanche la dicitura, certo. perché mi piace far scoppiare. Voglio mantenere un po' di curiosità. Sì, ecco. uno mm -hmm. deve indovinare, indovinare che indovinare, piatto è. Spesso chiedono, giustamente, che cos'è questo, che cos'è quell'altro. Ecco, e domenica chiederanno questi piatti indiani? Domenica chiederanno, avranno i loro, i loro nomi indiani, noi stamperemo magari anche un piccolo meno, sia difficile tradurlo in italiano, certo. insomma ci metteremo quello che sono i loro nomi specifici, ecco, insomma, scritti per quanto più fedeli possibili, insomma, invito chi che vuole essere insomma, partecipi a questa cosa, chiamarci scrivere, cioè. benissimo e prendere Vabbè, contatti sì. con noi, insomma. Un posto temelo per me, Franco, sono... cioè, già, già, Dove sei adesso, a tu ora? Perfetto. Piace, Io troppo. lascio qui la videocamera, almeno filmiamo benissimo, anche benissimo. i turbanti. Perfetto. Ciao Franco, ti lascio la tua cucina. Ciao Grazie, Presto.